2k19, scrivo la mia prima canzone, più che canzone è un'incisione, è una lettera dal cuore, con una penna, con il sangue del mio sudore. È l'anno della mia rivoluzione. La vita per me è un costante allenamento, mi sto rendendo contro ogni previsione contro ogni tempo. Dimostrerò a tutti di avere talento. Per questo cuore non vado lento, voglio essere il nuovo tormento e questo è il mio momento. Ah sì, ti provare a spaccare, col primo pezzo il mio aereo è pronto a decollare Quando inizia a rappare non mi posso controllare Tu apri bene le orecchie ed inizia ad ascoltare Gli li metto tutto al tappeto, con le schiappe non competo Corro veloce, sembro un ghepardo, ho fame, osservo il mio sguardo Ho fame di vita, ho fame di vendetta, di prendere in mano la mia vita In un mondo che corre e non mi aspetta, corro più in fretta per raggiungere la vetta Perché la vita passa e non aspetta Scendo nell'arena, nessuno più mi frena, spezzo la catena, sembro che le mantino c'è una iena. Non ho bisogno di nessuno, sono il numero uno, né di te né di loro, sono forte anche da solo, entro nel campo del rap e le casse, sono pure classe, sposto le masse. Non sono solo delle semplici canzoni, sono le mie emozioni, si chiamano incisioni. Dimostrerò a tutti quei falliti che mi hanno dato del perdente. Che il cavallo si vede a lunga corsa, sono un cavallo vincente. Se tu i tuoi sogni ci credi veramente, Prova a concretizzarli realmente. Frecata del giudizio di chi ti vuole un perdente. Guarda a me non me ne frega un cazzo di niente. Di cosa pensa e dice su di me la gente? Sono un soldato, assettato di fame, di vita e di vendetta. Voglio prendere in mano la mia vita, in un mondo che va troppo di fretta il mio dolore lo trasformo in carburante per il mio motore scrivo un testo della mia canzone fa un delle casse del mio cuore e arrivo dritto alle vene aspettando di frutto di catene non mi faccio le bombe ma le faccio uscire la mia musica è pronta per salire forse a molti di voi non mi capirete aspetto solo l'occasione giusta per mandare la mia palla in rete